Ciao e benvenuti in un nuovo video allora. Oggi, con poca voce ma comunque sia, apriamo insieme la blissing box del mese di marzo, che sapete che è la collaborazione dell'anno. E quindi apriamo queste box misteriose, che oltretutto è ancora chiusa, quindi la scopriamo assieme: che viene questa è dalla Francia quindi 16,90 più della spedizione 20 euro in totale. Vediamo se l'importo può valere 20 euro è arrivato anche in Italia questo servizio da Blissim Italia ma attualmente vedo che ha dei prodotti diversi ed è, non mi hanno contattato quindi non, è, non ne sto neanche a percepire tanto tempo però ho notato se volete fare un riscontro che ha dei prodotti diversi rispetto alla Francia io sto collaborando con Blissim Francia che è quella ed è originale dove è nata e quindi guardiamo queste Oltretutto, ho lo sconto per voi ma guardate sempre di box, perché ci sono sempre gli sconti aggiornati con i codici andiamo ad aprire la box del mese che oltretutto è disponibile per l'acquisto anche con, eh, senza abbonamento, quindi solo la box sempre senza abbonamento ci sono anche le box dei mesi passati nel caso uno volesse quel tipo di box e basta mi piace molto che sia tutta con eh, trifogli, quadrifogli ed è, è dedicata alla solidarietà femminile il mese della solidarietà femminile ci piace, ok solo un flyer così con il QR code da scaricare per i vari prodotti, mi piace e questa è la box e andiamo a vedere un po' i prodotti, prenderei prima il più grande che è questo, ah ok, oltre al più grande eh, di questo posto. devo parlarvele perché eh, mi hanno, intanto ve lo faccio vedere, questo è il Kadi eh, Shampoo Nim Balance e purificante antiforfora e full size da 200 ml e questo qui e oltretutto è un prodotto eh, naturale esatto lato naturale non so se è già aperto per dirvi profumo è forte ma comunque un antiforfora dovrebbe essere ehm benessere sollievo per il cuoio capelluto con plurito e forfora ok e mi hanno chiesto in questo caso quindi penso che anche con gli abbonamenti ci sia tipo un quiz da compilare per il prodotto più adatto il tipo di capelli che poteva essere ehm, eh, non mi ricordo doveva essere grassi eh, ricci e qualcos'altro comunque sia. E il prodotto veniva inviato in base alla tipologia di capelli. E ovviamente il prodotto per i capelli ricci non andava bene, quindi è ammalato questo purificante. Oltretutto full size e mi piace. Forse è poi sensibile questo potrebbe essere. Ok, comunque io questo lo provo e vi saprò dire. Quindi ecco è quello che vuol dirvi anche, che ci sono dei questionari, ed è, oppure la scelta dei prodotti a volte del mio mese, quando ce ne sono diversi, dello stesso marchio, in cui poter scegliere. Quindi... Ma sono anche i prodotti più adatti alle proprie tipologie. Adesso ne vedo 4 e andiamo con questo: il primo di qui: Ber... Berduin Mil... Mille Fiori Crema Mani con Aloe Vera. Ok, e questa è una mini size da 20 ml ma ci piace perché io comunque le metto e chiusa, le metto sulla postazione make up e queste le uso sempre, le mini size borsa, postazione, scrivania le uso sempre, sempre. ma io stavo andando a vedere perché a questo punto mi è venuto il dubbio che lo shampoo potesse ecco infatti questo shampoo qui solo lui viene 15 euro, 14,95 consideriamo la box che viene 20 euro di tutto, pensavo che infatti un full size ci potesse essere un buon prodotto, teniamolo qui la crema mani, andiamo avanti e andiamo avanti con questo che è una mini size Mario Badescu o però 59 ml glicolic forming cleanser quindi un detergente per il viso all'acido glicolico è una travel size perché 59 facciamo 60 ml e questo ci piace, ci piace da provare, carino, ed è, vediamo cosa può dire, detergente schiuma all'acido glicolico. E eh beh, beh l'avevo letto anch'io fino a qui. Vediamo se nelle istruzioni c'è qualcos'altro. Ok. <ride> Sono le istruzioni. <ride> Va bene. <ride> allora, è. Eh ricostituire, perfezionare la pelle e svelare una carnagione più luminosa da tonalità regolare ok una volta che avete letto le istruzioni ricompattate tutta l'etichetta ed è fatto andiamo oh non avevo visto Cloran maschera in stick mm. cosa dice? purificante, allora io adoro le maschere in stick ed erano uscite quelle di Essence, poi Royal Beauty insomma, marche abbastanza economici però le maschere in stick secondo me sono fantastiche da applicare velocemente e oltretutto non sono liquide, vanno bene anche in viaggio allora, 25 grammi questa è purificante con purificante e mattificante lasciare agire 5-20 minuti perché ha l'argilla, sto cercando di aprirla, eccola qua, è fatta in questo modo, quindi viene proprio in stick come un deodorante, si applica sul viso, si lascia agire un pochino, è molto fresca, ha un profumo fresco, si lascia agire e poi dopo ed è, si rimuove come le classiche maschere in argilla, mi piacciono queste stick, sono fantastiche, soprattutto da utilizzare più volte alla settimana, e stavo guardando, perché ho qui il flyer, che è il, il maschile, è la maschera viene anche le 14,95 euro e allora scusate cioè già due prodotti hanno più che ripagato la box e ora veniamo con l'ultimo prodotto rimetto dentro tutto di make up in queste box c'è sempre poco c'è poco make up ma eh, sono box dedicate più che altro alla skincare care o la, comunque alla cura del viso e del corpo di make up per essere inclusivi con tutti mettono pochi prodotti e adatti a tutte ci sono box di altri marchi che hanno più make-up e meno skincare. care. Dovete scegliere anche in base alle esigenze. Ma adesso andiamo a noi. Blue Shed, ok. Beauty First Skin Allo... Ah, eh, come? Che cos'è? Marine France. Apriamolo. Scusate. Apriamolo a questo punto perché non so cos'è. Un mascara. Un mascara full size sicuramente, però non ha scritto niente, me lo vado a leggere, non c'è neanche scritto niente, devo andare a scaricare il QR code, pausa. Allora, sono andata a vedere, sì, è un mascara, è un full size da 8 ml, eccolo qua, è infuso con... Mm, Oli idratanti mascara nero, ma soprattutto ha un effetto allungante e volumizzante, quindi anche aiuta a riparare le ciglia e a fortificarle. Ma la cosa particolare e importante, attenzione: l'istino 32 euro, quindi solo il mascara supera il valore della box. Direi che è ottimo. Allora, facciamo un recap dei prodotti per una box da 20 euro, mascara che abbiamo detto che è 32 euro. La metto subito sotto test, sapete che i mascarli uso subito. Maschera viso della Cloran in stick, che sono curiosissima di provare subito. E shampoo per i capelli di KD, KD direi. Full size, full size purificante. Travel size di Mario Badescu, eh, Glicolic Full Min Cleanser Che mi piace. E crema mani, mini size da 20 ml. E crema mani con aloe vera e burro di karité carina la confezione sicuramente allora questa box tutta mi è piaciuta mi è piaciuta per il valore dei prodotti mi è piaciuta perché sono prodotti che utilizzo sicuramente e sì. si, sì, super soddisfatta per adesso questa collaborazione non mi sta affatto deludendo poi anche le box sono deliziose vi faccio vedere questa con tutti i trifogli e Delizioso anche da tenere, o da fare un pacchettino, un regalo, molto carina. E niente, questa era tutta la box, vi ricordo che nell'info box ci sono sempre i codici sconto per avere i prodotti scontati e sono sempre utili questi sconti. Niente, io vi do appuntamento al prossimo video, ma fatemi sapere anche quali prodotti vi interessano, vi curiosiscono, quali magari avete già provato, quali vi piacerebbe provare, il mascara lo metto subito sotto test quello escludiamolo perché arriverà a breve, e niente, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!